Care amiche ed amici, è da molto tempo che non giro un video e riflettevo un po su una cosa ieri o l'altro ieri. trovato una notizia in internet eh, diceva in inglese nel downtown di Miami Florida uno zombie è stato ucciso dopo che ha divorato la faccia a una persona di 60 anni lì per lì pensavo che fosse una cosa di fiction e poi io ho letto la notizia e si trattava di un drogato pesantemente drogato heavy droghe che ha sbrennato letteralmente la faccia una persona anche gli ha strappato gli occhi se li ha mangiati e poi lo ha intercettato la polizia e dopo una fuga lo hanno abbattuto quindi io mi chiedevo in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, il perché di tanto eh, successo de... delle maschere di zombie, eh, degli eventi di azzunati massivi di zombie, dei film sugli zombie. Sempre avevo sospettato che si trattasse eh, di una forma di alludere a qualcos'altro. Tutte queste invasioni di morti viventi, malati, zombie. È come se quelle masse di zombie rappresentassero le masse dei paria, dei drogati. Eh, di tutte quelle persone in pratica che sono la metafora di un morto vivente. uno zombie e infatti eh, c'è una droga, il coccodrillo, eh, che ti sbrana, ti mangia la carne, ti riduce a uno zombie. E che quindi si stiano preparando eh, in America, in Nord America, eh, gli statunitensi ad un apocalipsi eh, zombie, nel senso che con la crisi economica e eh, la divulgazione de delle droghe soprattutto del coccodrillo in Nord America che iniziano a usarlo anche loro è uscito da Russia eh, forse si preparano a degli scenari nei quali eh, masse di drogati disbandati e di dissidenti eh, di dati eh, senza ricorsi eh, occuperebbero le città eh, non so però già eh, ci sono stati dei casi di cosiddetti zombie che attaccano persone e li uccidono per mangiarli naturalmente non sono dei veri zombie eh, la maggior parte delle volte sono degli alcolizzati o dei drogati impazziti però appunto eh, questo lo faccio come citazione letteraria visto che eh, sembra che ormai Frankenstein è passato di moda e nessuno che si droghi si sente Frankenstein o Dracula il vampiro oggi giorno però eh, c'è questo che in Nord America si stanno preparando a possibili apocalipsi e zombie, e poi si sente nella cronaca di Miami gente che mangia eh, parti umane di eh, altri individui ancora in vita. Ritenendosi degli zombie, stanno succedendo ultimamente delle cose strane in questo nostro mondo, eh, che ci siano delle pandemie o delle epidemie di droghe così tossiche che inducano questi folli allucinati comportamenti nelle persone non lo so però mi sembra molto grave ecco pietro trevisan tu che sei sempre molto informato su tutto che pensi al riguardo zombie eh, moderni che mangiano persone drogandosi Ecco ti invito a cercare eh, quello che è successo a Miami, in Florida, lo zombie cannibale che l'hanno abbattuto a tiri. Eh, magari dammi qualche risposta. Io sono alibito e non riesco a, ancora a discernere quello che è successo. Però mi sembra terribile eh, che una persona mangi eh, la faccia di un'altra, gli spremi la faccia, per di più stava in vita l'altra persona. Non so, Mm, però quello dietro la metafora della lotta agli zombie che nei film sono sempre più visti come un fenomeno massivo si nasconde eh, la metafora della lotta ai diseredati che sono le masse soprattutto in questi momenti di crisi e che potrebbero condurre il mondo al caos se si impadroniscono delle città delle case e poi ecco eh, che eh, la metafora la finzione eh, viene presa ad esempio da sbandati pazzi e eh, criminali e eh, drogati eh, che come una volta la gente voleva essere dei vampiri per essere diversa adesso si sentiranno degli zombie e, e non so eh, stiamo tutti impazzendo però eh, quello che succede eh, la, la finzione diventa realtà la gente la, la prende in prestito e poi si comportano come zombie soprattutto sotto l'effetto di allucinogeni di psicotropici ecco allora è questo eh, che mi viene in mente che le apocalipsi eh, zombie o le guerre zombie sono delle metafore perché i diseredati, dati paria, i morti viventi quelli che non hanno una vita degna eh, sono visti come già dei mostri alienati ma gli alienati della società eh, iniziano ad identificarsi in questi modelli mostruosi. È quello che è più preoccupante, non so, eh, è stata questa la mia breve riflessione: perché appunto ho visto questa notizia di una persona definita uno zombie cannibale eh, che in Florida, Miami, mangia la faccia di una persona e fugge. La persona è rimasta con vita, ma è rimasto sfigurato, senza volto e ha mangiato tutto. E poi anche gli ha strappato uno o due occhi e poi l'hanno freddato. Si sentono tante cose strane dagli Stati Uniti. E chissà se ci saranno anche casi uguali. Quindi vi invito tutti a indagare. E se, se vi è piaciuto questo mio approfondimento, questa mia breve notizia, portate mi piace ed iscrivetevi al canale e poi mettete dei commentari perché io sto vedendo molte notizie strane in internet comunque io non ho né software né hardware né eh, banda larga di internet né eh, supporti per filmarmi come per fare un breaking news o breaking italy come vedete sono delle filmazioni molto casarecci mi filmo col cellulare e poi carico dopo una piccola eh, edizione adesso poi non farò più formati in full hd ma appena gli darò un 720x9 passa o addirittura per 480 beh vi lascio eh, spero che vi sia piaciuto questo mio spento alla prossima ciao e poi cercherò di filmare più presto perché so che mi seguite e vi piace quello che faccio, alla prossima dal vostro Sant'En Gian. Addio a tutti e buonanotte. A domani.